formazione fiscale partecipa oggi allo scenario delle professioni, oggi e domani, evento organizzato da Team System ed European House Ambrosetti e oggi siamo con il dottor Fulvio Talucci, Chief Solution Officer di Team System. Grazie per aver accettato questa intervista. Buongiorno. Qual è a suo avviso il futuro delle professioni alla luce della digitalizzazione in atto? Certo, siamo in un momento storico molto importante, in un contesto di cambiamenti eh, non solo digitali ma cambiamenti sistemici e eh, tra l'altro in un momento in cui il PNRR sta stanziando tantissimi soldi per la digitalizzazione non solo della pubblica amministrazione ma anche della relazione tra la pubblica amministrazione e il cittadino e le imprese del nostro sistema paese, il professionista credo che debba giocare in questo momento storico un ruolo molto importante, un ruolo di fatemi dire di cerniera tra la pubblica amministrazione e l'impresa eh, perché già da, da, da sempre si, si pone come cerniera nei confronti del, degli enti, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, dell'Inail, eh, delle banche rispetto alla propria impresa Uh, in un contesto in cui la PA si sta digitalizzando credo che il professionista possa giocare un ruolo fondamentale quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che deve cercare di concentrarsi sulla gestione dei servizi innovativi, cioè fare il consulente strategico di impresa piuttosto che uh, preoccuparsi della gestione operativa uh, di quelle che possono essere i servizi tradizionali, cioè la contabilità, le paghe e eh, la gestione del bilancio, che seppur importanti i mattoncini che costituiscono poi la base dei propri servizi, sarebbe bello che possa evolvere verso la gestione e la creazione di nuovi servizi per le proprie imprese. Il ruolo delle software house è sicuramente centrale eh, nel processo di digitalizzazione e a supporto di professionisti e imprese. Quali sono a suo avviso le funzioni che svolgete voi come team system e come potete agevolare questo oh, processo di cambiamento in atto? Le software house secondo me hanno un ruolo fondamentale perché possono consentire finalmente, uso una parola complicata, la interoperabilità del sistema <ride> tra le imprese, la pubblica amministrazione, gli altri enti e le software house. Noi forniamo servizi digitali cloud, aggiungo questa parola cloud perché è strategica, nel momento in cui abbiamo tutte soluzioni appoggiate su piattaforme cloud finalmente possiamo dialogare in maniera diretta tra il professionista, la propria impresa e la pubblica amministrazione, quindi il ruolo della software house è quello di consentire al professionista di fornire servizi a valore lavorando meno e fornendo servizi di qualità al proprio cliente, questo è il ruolo credo più importante delle software house e T-System in questo momento è concentrata confrontandosi con le professioni per generare e creare valore attraverso i servizi innovativi.